Scritto a parlare in dichiarazione di voto il consigliere Diago. Prego consigliere per minuti Sì, grazie Presidente. Purtroppo mi ritrovo ad essere anche ripetitivo per le cose che mi appresto appunto a comunicare a quest'Aula. Io veramente rimango sconcertato, insomma, dal anzi no, anche meravigliato no? Dal, dalla bravura politica per impastare insomma, le parole e far cadere poi. Diciamo, a parte la responsabilità, ma comunque diciamo, anche l'incompetenza, no? se così possiamo dire, sulla gestione dei rifiuti, Beh, io veramente ricordo brevemente due dati molto semplici, facendo anche riferimento al collega di Fratelli Italia parlando prima insomma, di un'assunzione poco chiara io ricordo la famosa parentopoli dei mille dipendenti assunti eh, diciamo in chiamata diretta, senza nessuna forma regolare di assunzione includendo anche il genero dell'ex amministratore delegato insomma, ecco questo tanto per ricordare un, pochino, un po' di storia dell'Aula e di questa amministrazione. E vorrei ricordare anche, anche Fiscon, perché comunque ricordiamo che nel calderone di Mafia Capitale insomma, i, no, i nomi che sono usciti sono nomi anche importanti, dove eh, si occupavano di Ama. Ecco, io, sinceramente ad oggi in questo momento storico lezioni dal Partito Democratico e anche da Fratelli Italia non le accetto veramente e non le accetto anche perché noi per la prima volta abbiamo presentato un piano industriale serio, forse voi siete più orientati a fare una politica strumentale per quanto riguarda appunto l'Aula, ma non, non avete letto, io questo ne sono pienamente sicuro e convinto, il piano industriale di Niama, perché se parlate così, se dite che non c'è una politica chiara sul ciclo dei rifiuti, vuol dire che dire che non vi siete interessati e questo vuol dire che in realtà non vi interessate ai problemi reali della città, ma soltanto chiaramente alla politica e a quanti voti potete prendere. Leggetevi bene questo piano, leggete bene che nel piano vi sono presenti tre impianti di AMA nel totale appunto di 120.000 tonnellate, appunto impianti che tratteranno quantità di rifiuti importanti, perciò parliamo di due impianti di compostaggio, a gerogli e di multimateriale e vi ricordo anche le green machine che questa amministrazione ha rinvenuto ferme dal 2009, comprate, scusate, dal 2009 e ferme fino al 2011 con una spesa pari a 2 milioni di euro e che questa amministrazione fortunatamente ha tirato fuori dai garage dell'Ama. Grazie Presidente.